Masopadua Schioppa diceva, agli Stati il rigore all'Europa lo sviluppo. Ebbene, dotiamo l'Europa degli strumenti per potersi far promotrice di questo sviluppo, per potersi far promotrice di investimenti che stimolino la società civile. Dotiamo l'Europa degli strumenti per, per poter attuare veramente un New Deal for Europe.